Amici, amici, inconsueto può sembrarvi il linguaggio elevato dell'opera burocratica vecchia e decenni, che qui rappresentiamo. Noto è il suo argomento, che gli spettatori di oggi conoscono profondamente. Consentiteci quindi di presentarvi. Questa è IVA SPA, fondata nel 1905 privatizzata nel 1995 sequestrata nel 2013 fallita nel 2015 Antaranto giace attivo il suo stabilimento più importante il maggior complesso industriale per la lavorazione dell'acciaio in Europa e per la produzione di tumori e morte in Puglia Hashtag IVA siamo il drammaturgo, noi siamo il coro vivo, assa IVA, hasta il coro vivo, voi siete i drammaturgo voi siete il coro vivo. Asta IVA hasta il coro vivo, Twitter è il drammaturgo, Twitter è il coro vivo. Commettetevi ora, scrivete davvero, siamo il coro vivo, IVA hasta il coro vivo. Io sono in sala io sono in sala, io sono in sala il costo di operazioni in termini occupazionali tra i 5 e i 6 mila esuberi complessivi per tutti gli impianti italiani che in totale impiegano oltre 14 mila a tutti a l'IVA ha la più grande acciaieria d'Europa con 12 mila dipendenti sono 1.600-800 a Dominicone, 120 a Marghera e poi 90 po a Patrica in provincia di Portone, e 80 a Corigi in Piemonte. Ma fra ancora i particolari dell'operazione, e le parti si vedranno dopo domani a Roma, ma si sa già che i tagli più numerosi toccherebbero ovviamente alla Puglia. In vista c'era anche un'altra proposta d'acquisto presentata da Aciai Italia, l'Alleanza della Cassa, Depositi e Presidi indiani di Cindal, il gruppo italiano, e la ordine della famiglia del vecchio Delfin, ma in termini di riduzione dei posti di lavoro il risultato sarebbe stato più o meno lo stesso, al momento Angelo marcigliani a bere... Ultim'ora IVA! Ultim'ora IVA! Domani Numero di ordine 55-74, ILVA, società anonima, atto costitutivo, regnando Vittorio Emanuele III. Per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia. L'anno 1905, il primo del mese di febbraio, in giorno alle ore 15. Nella sala del consiglio di amministrazione della società siderurgica di Savona. Se è vero. È Articolo 1. Se è vero. Tra le spettabili società nomine. Se Società siderurgica di Savona. Se è vero. Società, società, no, società, società Lidl e Metallurgica. Società degli altri Se è vero. Bollerie e Acciaierie di Terni rispettabilmente come sopra rappresentate è costituita una società anonima sotto la denominazione ILVA, con sede a genova duratura da oggi a tutto il 31 dicembre del 1930 col capitale di 20 milioni di lire suddiviso in 100.000 azioni Ilva, la relazione dei tecnici. Ilva, la relazione dei tecnici. Piano di Arcelonita, il coerente sui investimenti e volumi di produzione. Decima legislatura. Decima commissione. Seduta del 23 ottobre 1991. Camera dei deputati seguito dell'audizione del sottosegretario di stato per le partecipazioni statali onorevole sebastiano montali sulla situazione del settore siderurgico Vorrei che il processo di privatizzazione non si svolgesse in stato di necessità Vorrei evitare che il governo IRI e ILVA Advenissero all'atteggiamento di una famiglia povera che ha un parente gravemente malato. Ai tempi della mia infanzia, quando non vi era la tutela pubblica della salute, ricordo che si teneva un consiglio di famiglia per decidere cosa vendere, per poter provvedere alle cure del familiare malato. Ormai il nostro paese si è evoluto. E sono cresciuti i diritti di tutela del cittadino da parte dello Stato e da parte del Governo, che vorrei che questo modo di fare dettato dalla povertà del passato non caratterizzasse l'attuale comportamento del sistema pubblico. Vorrei cioè che non si favorisse la svendita di quello che, come giustamente ha ricordato l'On. Napoli, è il patrimonio del popolo italiano, non del Presidente del Consiglio. Vorrei inoltre rassicurarlo a proposito del progetto Utopia, in quanto il relativo accordo è stato firmato anche dal Ministro dell'Ambiente, il quale non mancherà per la sua parte di vigilare affinché il progetto della sua realizzazione risponda alle esigenze ambientali. La stessa indicazione che dare a proposito del mio tarto 2 che il va sta portando avanti nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad una zona a rischio, come è stato ampiamente documentato. Per quanto riguarda il problema delle delocalizzazioni ricorrente all'interno del progetto Utopia, come ricordava il collega onorevole Scalia vorrei dire al presidente e agli altri colleghi che ne hanno parlato che proprio di un'utopia si tratta infatti non esiste un progetto già in fase di avanzata elaborazione che tra l'altro possa basarsi su dati certi per quanto riguarda il finanziamento ho sentito parlare IPA, di 850 IPA, o di di miliardi di euro. Probabilmente qualche rappresentante del gruppo più attento a me alla questione è in grado di fornire dati numerici, ma non vi è all'interno dell'ipotesi del programma alcun riferimento ad un finanziamento specifico. Un'ultima domanda riguarda la situazione di Taranto. Anche in questo caso si configura un certo destino per questa città. Vorrei ricordare che, tanto per cambiare, non si parla mai di ambiente. Mi rendo conto che ciò attiene alla cultura mediamente plumbea di questa Commissione. Finalmente, ma voglio richiamare la memoria il fatto che Taranto è del una delle quattro aree qualificate ormai da oltre un anno e mezzo a rischio di crisi ambientale finalmente finalmente è cominciato il dibattimento del processo ambiente svenduto tribunale di Taranto, ufficio del gip decreto di sequestro preventivo Articolo 321 del Codice Penale. Dalle risultanze dell'indagine emerge come la gestione dello stabilimento il vaticano sia stata caratterizzata da gravissime criticità che hanno provocato e tuttora provocano gravissimi danni all'ambiente e alla salute dei cittadini. L'impatto degli inquinanti contenuti nelle emissioni hanno avuto su un'ampia fascia di territorio rurale è stato devastante. Parimenti gravissimo è stato l'impatto sui lavoratori dell'ILVA, Chi fa sui cittadini abitanti nei comuni Soprattutto sulla popolazione dei nei o quartieri o sicuri, si situati allo scapamento. Si deve sottolineare il primo dirigente dell'ILVA abbia sottoscritto a partire dal 2003 ben quattro atti d'intesa mai osservati. Ebbene, le concrete modalità di gestione dell'ILVA di Taranto hanno determinato la continua e costante dispersione nell'ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di giornata per, per la il salute, al mondo che garantirà alle cui esposizioni sono collegati eventi di e morte, osservati con picchi innegabilmente preoccupanti nella popolazione di Taranto, un disastro ambientale attraverso una costante reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà per deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti avvicendati alla guida dell'ILVA. Fuori dai palazzi continua continuato a massicciamente, l'osservanza del della dalla legge non La colonna desidrata si è realizzata dal 1995 ad oggi, sia in forma commissiva che in forma omissiva, nel non aver impedito il perpetuarsi e l'aggravarsi di tale disastro attualmente ancora in atto e che potrà essere rimosso, solo con imponenti e onerose misure dell'intervento. La ma cui adozione non è più proporzionale. No, certo. In caso di del disastro, oltre che gravissimi, risultano destinati ad aggravarsi in grandi avenire. L'esigenza cautelare perseguita con sequestro preventivo è quella di impedire la prosecuzione del reato. Risulta assolutamente evidente. Come sussista l'urgenza di intervenire con il provvedimento di sequestro attestato che le emissioni nocive alla salute della popolazione sono chiaramente in corso, va quindi sottratta al gestore Una del la disponibilità degli impianti esistenti allo di eliminare le istruzioni sopra segnalate tanto no. no conclusioni generali e risposta ai quesiti sulla base degli atti presenti nel fascicolo di quelli acquisiti e di quelli esaminati nel corso dell'indagine, dagli <ride> elementi assunti, grazie alle indagini etnografiche, in relazione ai quesiti posti, si può concludere come segue: gli inquinanti emessi sono polveri particelle contenenti, oltre ad altri componenti, idrocarburi aromatici policlicici IPA. Tra i quali il benzopirene, rame, piombo, cadmio, zinco e altri metalli, anidride solforosa, monossido di carbonio, ossidi di azoto, composti organici ah, volatili e diossidi. Le emissioni inquinate provengono da sorgenti, complicate e non privati, fuggitive nell'ambiente di lavoro. Oltre all'esposizione alle sostanze emesse, si può verificare una esposizione a fibre di amianto. Da I dettagli relativi alle emissioni sono stati già potenti dalla relazione dei criti. L'Italia e al gennaio è, giugno giugno è solitario. Solitario. esiti sanitari. Per i quali esiste una forte e consolidata evidenza scientifica di possibile danno derivante dalle emissioni dell'impianto siderurgico o per effetto delle esposizioni in ambiente lavorativo. Una, mortalità per causa <totipo> della PAN, due, patologia cardiovascolare, Alistrutto, patologica e tale vascolare. Le Tre, sono patologie respiratorie, urgenti, in particolare tanto, infezioni F5 respiratorie S. acute, brocopatia cronico ostruttiva, BPCO e asma bronchiale. I bambini e gli adolescenti possono essere Particolarmente suscettibili, promuovo il lavoro di Quarto, cittadinanza malibili, Leura, matici, e tra i lavoratori e i lavoratori. Tutti i tumori risultati. sono in età pediatrica, 0-14 anni: tumore nella laringe, nel polmone, nella pleura, nella vescica nel connettivo e tessuti molli, tessuto linfoematopiatico, linfoma non-Hodgkin e leucemie. B. Esiti sanitari per i quali vi è una evidenza scientifica suggestiva, ma le prove non sono ancora conclusive di un possibile danno derivante. Dalle emissioni dell'impianto siderurgico o per il pezzo delle esposizioni in ambiente non Ricchezza, Ricchezza di tutti. tutti. Uno. Stamaria. Malattie neurologiche. Malattie Piccoli. renali. Tumore maligno dello stomaco tra i laboratori del complesso siderurgico. gennaio 2015, sentenza numero 86-2015, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei giudici, dottor cesare de sapia presidente dottoressa caterina macchi giudice relativo dottoressa francesca mammone giudice ha pronunciato la seguente sentenza Ilva spa si trova in stato di insolvenza secondo la nozione delineata dall'articolo 5 Riassunto come Monterelli, adeguatamente illustrato riassunto nel ricorso successi, e Renzi, comprovato da obbligazione documentale, risultato MTS, che la società presenta capitale Pacchia, circolante negativa Viva, per circa 866 milioni di euro. Una posizione finanziaria netta negativa per 1583 milioni di euro. Una progressiva riduzione del patrimonio netto contabile e una redditività negativa della gestione alla data del 30 novembre 2014. Io sono informato e che nonostante le articolate gioco, tanto, a terriba. disposizione del commissario da interventi legislativi speciali, Illustrate nel ricorso non sussistono né mezzi propri né affidamenti da parte di terzi che consentano di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni mentre e di spenta, contestualmente all'attuazione degli interventi di con sequilita 1400 procine 14 2014 dichiara lo stato di insolvenza il va SPA con sede legale in Milano Viale Certosa numero 230 e per l'esame dello stato passivo fissa l'andanza in data 29 giugno 2015 ad ore 10 davanti al giudice delegato nel suo ufficio ubicato nel palazzo di giustizia di milano iva. sezione alimentare iva che la presente sentenza sia acquisita nei con i termini stabiliti dall'articolo 17 primo e secondo e comma un in applicazione estensiva del dell'articolo 8 terzo comma 270 99 e che sia altresì pubblicata ex articolo 94 del predetto decreto legislativo sul sito internet del tribunale di milano e comunicata cura del cancelliere anche dal ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione milano 28 gennaio 2015 prima hanno devastato tanto In ultimo la legge, ed ora i lavoratori, ILVA, governo.